Buonasera a tutti e eh, grazie per essere eh, con noi. Buona domenica quando sta andando in onda eh, questo nostro incontro. Sono Amedio Maddaluno del Centro Studi Osservatorio Globalizzazione diretto dal professor Giannuli della Statale di Milano che in associazione eh, con l'Associazione Culturale Sottosopra di Bologna e eh, con il progetto L'Alternativa nella Storia che racchiude eh, diversi think tank del panorama nazionale tra cui... Eh, critica economica o la rivista La Fionda, è eh, eh, lieta di presentare questo eh, nuovo momento di dibattito eh, tra la disciplina storica e eh, la disciplina, insomma, l'ambito degli studi politologici e eh, geopolitici. Eh, vi presento eh, gli interlocutori, eh, vado eh, in eh, rigorosissimo eh, ordine alfabetico. Parto eh, con eh, il dottor Alberto Bandalini, diplomatico, eh, grande esperto eh, di Asia che eh, tra i grandi incarichi ricoperti è stato anche ambasciatore d'Italia a Teheran dal 2008 al 2012 eh, e a Pechino dal 2013 al 2015, attualmente presidente del centro studi sulla Cina eh, contemporanea. Eh, il eh, professor Franco Cardini, ordinario di storia medievale presso l'Università di Firenze, che come giornalista collabora alle pagine culturali di vari quotidiani, professore emerito dell'Istituto Italiano di Scienze Umane alla Scuola Superiore eh, Normale di Pisa. Eh, da mezzo secolo si occupa di storia del Medioevo, crociate, pellegrinaggi, eh, rapporti tra l'Europa cristiana e il mondo islamico. Uh, ultimo ma non ultimo, uh, il professor Raffaele Marchetti che insegna relazioni internazionali all'Università Luis di Roma, autore a propria volta di numerosi saggi e volumi, tra cui i più recenti La politica della globalizzazione, 2014 per Mondadoli, e uh, Still a Western World con uh, il professor Sergio Fabrini, uscito per Rutledge uh, nel 2016. Sono tutte eh, figure quindi eh, prominenti nel nostro panorama culturale nazionale e dalle eh, biografie molto importanti, quindi eh, da, da nano eh, sulle loro spalle come giganti sono veramente emozionato a, a moderare questo dibattito. Eh, vorrei lanciare come eh, primo stimolo alla eh, tavola rotonda eh, questa, eh, mh, questa domanda, il titolo del nostro tavolo di oggi è eh, afferente al rapporto che c'è fra l'Oriente e l'Occidente eh, come eh, luogo di un asse di potere storico che eh, si starebbe spostando. La civiltà umana, la storia è nata a Oriente, il testimone poi delle principali potenze imperiali è passato a Occidente, eh, secondo alcuni studiosi, dibattito molto acceso e molto divisivo, eh, stiamo per affacciarsi a un nuovo secolo asiatico. Quindi la prima domanda che vorrei porre ai nostri interlocutori, eh, chiedendo al professor Marchetti se vuole magari rispondermi per primo, eh, è possiamo veramente immaginare, partendo proprio dal presupposto, un uh, occidente e un oriente eh, definibili in modo netto, chiaro quasi come eh, monoblocchi eh, l'un contro l'altro eh, armati? Chiedo al professor Marchetti e poi al professor Bardanini e al professor Cardini Almeno dal punto di vista politico che eh, gli affari internazionali le, i rapporti tra le grandi potenze si vanno sempre più polarizzando eh, in una prospettiva binaria eh, di crescente tensione, di crescente competizione, di crescente rivalità e qui uso i termini che sono uti, uh, stati adoperati dal, uh, dagli Stati Uniti nel loro ultimo grande documento strategico, uh, la National Security Strategy, in cui uh, la, la Russia, in questo caso la Cina, sono definiti rivali strategici. Quindi da un, da un punto di vista politico io direi che non c'è dubbio che eh, ahimè eh, eh, la relazione tra eh, Occidente e Oriente, tra Stati Uniti e poi l'Europa eh, al, al seguito e la Cina si sta eh, incardinando su una relazione di eh, conflittualità. Ovviamente non deve essere necessariamente così, non è stato così. Per, eh, per tanti anni anche guardando dico, dico, al, al periodo più recente eh, e tuttavia ehm, questo sembra essere eh, eh, l'orientamento, la spinta la tendenza di questi ultimi anni eh, appunto dicevo così non è stato perché di fatto eh, gli Stati Uniti e l'Occidente hanno in qualche modo eh, asse assecondato se non favorito una trasformazione, almeno da un punto di vista economico, della Cina negli ultimi decenni, trasformazione che è stata favorita anche per scopi politici, per in qualche modo slegare e slacciare quel legame forte che c'era durante diciamo, la Guerra Fredda, nei primi anni della Guerra Fredda, nei primi decenni tra l'Unione Sovietica e la Russia e per dividere diciamo, gli avversari e avvicinare lentamente, almeno questo era un po' il progetto dai tempi della diplomazia del ping pong degli anni 70, di avvicinare la, la, la Cina al, al mondo occidentale e di allontanarla da Mosca. E per cui per esempio furono eh, create anche le condizioni per una graduale eh, inclusione del sistema economico e cinese all'interno del processo più ampio della globalizzazione questa scelta però fatta per motivi politici e anche tutto sommato e direi alla luce dei fatti di oggi sottovalutando negli esiti ma noi sappiamo che spesso i grandi progetti politici falliscono nella previsione di medio lungo periodo degli effetti quella scelta si è rivelata essere Ehm, molto impattante sugli equilibri eh, mondiali eh, negli anni 90 c'era l'idea che eh, si potesse de delocalizzare in Cina si potesse in qualche modo lentamente integrare la Cina rendendola una sorta di fabbrica dell'economia mondiale ma relegandola sempre a quel livello lì nella, nelle catene globali del valore e quindi anche nella distribuzione globale del potere e, e però non ci si rese conto che quell'apertura lì invece avrebbe significato una crescita sostanziale dell'economia ma anche poi direi del, complessivamente del paese eh, della Repubblica Cinese e avrebbe portato a eh, la Cina a, tra pochi anni secondo i calcoli standard della, della banca mondiale a essere la prima economia del mondo a essere la prima economia del mondo e quindi ben lontana da essere semplicemente la fabbrica dove si poteva delocalizzare qualche produzione una prima economia che non è soltanto una, una prima economia in termini di magnitudine di grandezza complessiva ma anche un paese dove l'investimento sulla ricerca dove l'innovazione tecnologica dove la trasformazione della società eh, segna una leadership abbastanza, eh, sempre più evidente. E, è chiaro che quindi il contesto è molto cambiato, eh, a questo contesto è cambiato anche la percezione eh, occidentale, in primis americana, ma e poi anche europea, anche se sull'Europa potremmo magari fare un discorso più articolato nel, nel, nel, nel proseguo di questa discussione, è cambiata l'attitudine, eh, non solo con l'ultima Presidenza Trump, mm -hmm. Trump, ma io direi già dalla seconda Presidenza Obama, eh, un'attitudine che eh, si è trasformata da quell'atteggiamento che era l'atteggiamento della prima Presidenza Obama, cioè di una situazione di coesistenza di mutuo beneficio, win-win, ha ah, una situazione in cui invece appunto si arriva a definire la Cina e anche la Russia come un rivale strategico dove invece la relazione è a somma zero dove se vincono loro perdiamo noi e se vinciamo, loro, se vinciamo noi perdono loro. Ecco, questa relazione eh, così netta di situazione è una relazione eh, ovviamente preoccupante eh, i cui esiti eh, vedremo tutti nel, nel, nei, prossimi, nei prossimi anni eh, e però è, è chiaro che questo non è soltanto una dinamica tra le due grandi potenze ma poi è una dinamica che ha un impatto molto significativo su ogni singolo paese ogni singolo paese nel sistema internazionale è sottoposto a pressioni sempre più forti per allinearsi all'una o all'altra potenza questo lo vediamo ovunque, lo vediamo chiaramente anche nel nostro paese dove la pressione dall'una e dall'altra parte è forte, dove il dibattito pubblico è sempre più polarizzato e dove naturalmente ciò che è in gioco non è, soltanto, non è da un lato tutti i vantaggi, dall'altro tutti i costi, perché altrimenti sarebbe troppo semplice. Eh, ma per ogni scelta di campo ci sono costi e benefici che vanno soppesati. Ecco, sulla misurazione di quali siano i benefici e quali siano i costi di mettersi in un campo e nell'altro, eh, è esattamente su questa valutazione che il dibattito si sta sviluppando. Ed è un dibattito, ahimè, che eh, tende a, malgrado gli sforzi di alcuni analisti e politici europei, eh, tende di nuovo... Ecco, con ciò magari poi passo la parola agli altri relatori, dal mio punto di vista, dal mio punto di osservazione, tende a essere polarizzante, cioè tende a spingere a un posizionamento reciprocamente escludente, cioè non c'è l'idea dei punti, non c'è l'idea dei paesi che possono essere a cavallo fra i due. Eh, questo da un punto di vista di politica internazionale... Eh, viene osteggiato naturalmente è, è un qualcosa che alcuni paesi cercano è noto che il nostro paese dopo aver eh, anche con l'ultimo governo riaffermato fortemente e esplicitamente il posizionamento transatlantico però comunque cerca in qualche modo di tenere la porta aperta almeno da un, da un punto di vista economico di business alla cina ecco però questo atteggiamento di avere diciamo, due forni, chiamiamoli così, è un atteggiamento che è sempre più ostacolato a livello internazionale. Bene, eh, lascio la parola agli altri, poi proseguiamo. Grazie. Un'America che dicendo eh, eh, armiamoci e partiamo mette forse anche in difficoltà la posizione eh, diplomatica dei suoi, dei suoi alleati. Uh, girerei uh, al, uh, all'ambasciatore Barandini il, uh, il, prossimo, il prossimo commento alla, a, alla, mia, uh, alla mia prima domanda. ma um, um, um, Questo decoupling tra um, il Far East e um, l'Occidente, um, se guardiamo uh, i dati, non si sta affatto realizzando. Naturalmente mettiamo da parte questa fase Covid perché i numeri sono ballerini e auspicabilmente transitori, ma se guardiamo la tendenza al commercio bilaterale e agli investimenti reciproci, commercio bilaterale, Cina-Stati Uniti e Cina-Europa, che sono poi i mercati principali, eh, invece eh, notiamo eh, una, ehm, eh, una spinta verso eh, un'integrazione costante. Inte oh, con eh, l'America è di circa 600 miliardi ogni anno, una cifra insomma, ragguardevole, e, e, e l'avanzo cinese, ben inteso, è altrettanto eh, forte, eh, intorno ai 370-380 miliardi eh, di dollari e eh, eh, eh, tutto sommato le politiche anticinesi eh, eh, di Trump non erano volte a ridurre l'avanzo complessivo degli Stati Uniti nei confronti del resto del mondo eh, che eh, insomma, ha delle eh, ragioni complesse e, e del resto non è neanche comprimibile oltre una certa misura se il dollaro deve rimanere eh, la valuta eh, principale nelle transazioni internazionali eh, eh, ma era volto essenzialmente, eh, anche qui comunque eh, è stato ehm, eh, l'impatto minimo, a convincere eh, gli investitori americani a spostare eh, le loro produzioni dalla Cina eh, verso altri paesi eh, che ehm, presentavano insomma, dei vantaggi analoghi, soprattutto un basso costo del lavoro e delle buone infrastrutture. Eh, finora però questa politica ha avuto uno scarso impatto come dicevo perché la stragrande maggioranza delle imprese americane sono rimaste in Cina e naturalmente anche a Hong Kong nonostante quello che sta succedendo che poi non sono neanche grandi cose eh, eh, per quanto riguarda i rapporti tra Cina e, ed Europa analogamente eh, l'interscambio è di circa 580 miliardi eh, di, eh, di euro ehm, eh, l'Europa, parliamo di Unione Europea è il principale partner commerciale eh, del, della Cina eh, L'interscambio quindi è sostenuto, eh, l'avanzo cinese nei confronti dell'Europa è minore, circa certo, eh, nel 2019 era di circa 170 miliardi di, di euro. Eh, L'unico paese europeo che aveva un eh, e che ha tuttora, eh, suppongo, vediamo quali saranno poi i dati per l'anno 2020, annus horribilis per via del Covid. Eh, ma comunque l'unico paese che ha un eh, forte avanzo è ben inteso la Germania eh, il cui interscambio copre il 50% dell'interscambio UE-Cina ed è per questa ragione dal, tra l'altro che eh, l'Unione la, Europea la Commissione Europea in particolare ha una China Policy piuttosto accomodante nei confronti della Cina perché per eh, i tedeschi tu va très bien Madame la Marquise mentre per gli altri paesi europei eh, ahimè non è così e eh, dopo l'uscita del Regno Unito il paese che più soffre in termini di interscambio commerciale è proprio l'Italia con un deficit che supera i 20 miliardi forse 22 23 non si sa bene perché eh, non si deve calcolare soltanto l'interscambio diretto ma anche quello che transita attraverso eh, i due porti uno in Asia Hong Kong l'altro in Europa Rotterdam e eh, eh, che però ehm, eh, transitano appunto eh, milioni di eh, containers che finiscono in Italia e naturalmente la somma eh, di entrata e uscita anche qui è, è a vantaggio della Cina. Quindi eh, eh, se parliamo di, di commercio in realtà l'integrazione prosegue, se parliamo poi di investimenti è la stessa cosa, ci sono delle riserve naturalmente da parte americana, ci sono degli interventi anche da parte europea che sono prevalentemente dovuti eh, a ragioni di concorrenza perché i cinesi sono fortemente competitivi, anche se gli americani eh, eh, Presentano, soprattutto, eh, insomma, quando parliamo di imprese eh, del settore delle tecnologie informatiche, presentano il quadro come se fossero in ballo eh, temi che riguardano la sicurezza. Ma eh, un'analisi meno superficiale mette invece in evidenza che si tratta semplicemente di concorrenza. Eh, a questo vorrei aggiungere eh, che ehm, eh, i grandi gestori di investitori eh, americani hanno messo le mani, hanno cominciato a guardare eh, ai risparmi cinesi che nel 2023 sono calcolati oltre 4 mila miliardi di dollari e, e, e la Cina ha autorizzato Vanguard, ehm, eh, BlackRock e, e compagnia dicendo eh, ha autorizzato queste società a operare eh, praticamente senza restrizioni eh, sul mercato cinese, questo ehm, eh, rafforzerà ancora di più eh, i legami finanziari che sono poi quelli che contano addirittura eh, enormemente ehm, eh, di più rispetto a quelli stessi eh, industriali o, o delle, del settore terziario, ammesso, insomma, che il settore terziario di cui fa parte, ben inteso, anche la finanza, ma insomma è un modo specifico eh, per indicare il valore eh, eh, particolare appunto del, eh, degli asset finanziari in questa interlocuzione. Ma eh, detto questo, eh, e non so che non ho molto tempo e, e quindi vorrei fare un, un salto, eh, eh, diciamo, eh, a volo d'uccello e invece ehm, eh, cercare di eh, inseguire un'altra dinamica, e cioè questa contrapposizione diciamo, tra Cina e Stati Uniti, che rappresentano un po' l'Occidente, che si gioca essenzialmente su tre fronti, sul fronte geopolitico, sul fronte, ehm, eh, sul fronte economico e, e sul fronte eh, ideologico. Eh, ha però una, eh, una dinamica che è più eh, legata eh, alle strutture di potere. Non bisogna dimenticare che eh, questo antagonismo che è stato fortemente sottolineato ehm, eh, dagli Stati Uniti d'America negli ultimi anni eh, che ehm, eh, è basato essenzialmente sul eh, timore di perdere la leadership mondiale e, e sulla irritazione perché... Ehm, eh, i sistemi cinesi o quello russo o degli altri paesi diciamo eh, recalcitranti non si piegano al dominio eh, imperialista americano ecco questa eh, dimensione ha una struttura ehm, eh, sottostante ben evidente e questa struttura riguarda appunto il potere in America strutturalmente lo ripeto diverso da quello che ehm, Ehm, eh, che è ehm, eh, eh, in atto eh, in eh, paesi come la Cina e, e in misura minore anche la Russia. Mentre eh, in America ehm, il potere è, è di natura eh, corporativa e privatistica ehm, eh, e che eh, a sua volta è eh, eh, insomma, organizzato in una società che eh, insomma, se vogliamo parte eh, dal punto di vista della formazione ideologica da John Locke che aveva disegnato insomma, un rapporto societario all'interno del quale lo Stato doveva occuparsi di questioni minime perché la società doveva mantenere il diritto di autoregolarsi e naturalmente quando si parla di società si parla essenzialmente di economia e, e, e quando si parla eh, di economia si parla di diritti. D'altronde quando John Locke parlava di diritti eh, e parlava della libertà di espressione, della libertà di assemblea, della libertà di stampa e così via, però parlava anche della eh, libertà di eh, eh, proprietà. La proprietà. Quindi il messaggio che eh, gli americani mandano ai partiti americani che esistono sia in Cina, sia eh, in Russia, sia in Iran, sia in Venezuela è, è, un, è, è un messaggio ideologico eh, ed è un messaggio che viene ben accolto perché queste, eh, queste leadership eh, di natura economica che esistono anche all'interno della Cina all'interno dei paesi strutturalmente diversi, naturalmente vedono di eh, buon occhio eh, una tutela piena della loro pro proprietà che non esiste eh, ad esempio in Cina, solo negli ultimi mesi per fare un esempio, Jack Ma era scomparso dalla circolazione eh, perché eh, eh, con le sue eh, diciamo, azioni in borsa pensava di contare molto di più del Partito Comunista eh, che invece lo ha richiamato all'ordine dicendo guarda che e forse non hai capito in quale paese tu hai eh, raccolto questa ricchezza di oltre 30 miliardi di, di dollari e poi è stato ripresentato al pubblico, adesso eh, può operare come prima, ma naturalmente... Ehm, ehm, eh, con una eh, lezione che deve aver imparato senza, senza alcun dubbio allora eh, volevo dire mentre eh, eh, in America e in Occidente la struttura del potere è una struttura di carattere privatistico e ahimè purtroppo questa struttura detta eh, l'agenda anche al mondo della politica come diceva Polanyi eh, la politica è incentrata nell'economia ahimè invece di essere il contrario lo diceva già 70 anni fa e, e, e questo è uno dei nostri problemi, d'altronde, ma questo è un argomento che non ci riguarda oggi. Ecco, in Cina non è così, eh, prendiamo e rimaniamo in Cina, perché in Cina eh, gli asset economici e, e sociali sono nelle mani della classe di Stato, eh, essenzialmente il partito, eh, il partito, anche la burocrazia e le aziende di Stato, ben inteso che sono eh, le cassaforti del partito. Ed è per questa ragione che il ehm, passaggio di potere da una generazione a un'altra generazione è un momento potenzialmente traumatico eh, e va tenuto sempre eh, eh, sotto eh, osservazione eh, sia eh, sulla scena interna, diciamo sia eh, da parte eh, della comunità internazionale per i riflessi che può avere, soprattutto un paese importante e grande come la Cina. Eh, in, eh, in America non è così, eh, le eh, eh, ultime elezioni eh, hanno creato qualche fibrillazione ma eh, Wall Street non ha risentito affatto perché finanziava nella stessa misura sia ehm, eh, il candidato democratico che il candidato repubblicano, solo l'umore degli osservatori della, ehm, della popolazione sia quella americana che quella non americana eh, sono cambiati perché eh, diciamo, allo sguardo pirotecnico di Donald Trump è seguito diciamo eh, un una, una postura un po senile ma insomma più rassicurante da parte di joe biden ecco ed è essenzialmente qui che si gioca la decisione americana di accreditare la cina come un rivale strategico può essere un competitor può essere ben inteso eh, eh, un paese che ha una struttura ideologica diversa, ma eh, la Cina non ha eh, sette flotte super armate anche di testate nucleari che girano per il mondo. E io direi, finisco con questa annotazione, direi che se non eh, esistesse la Cina bisognerebbe inventarla perché ci consente di sperare che eh, eh, non moriremo almeno teleologicamente. Eh, nell'imbuto prescrittivo di Francis Fukuyama e cioè la democrazia, la democrazia eh, formale e eh, l'economia di mercato. Eh, la Cina ci consente di sperare, anche se eh, eh, è piena di, eh, di caveat e di contraddizioni e di ehm, eh, e, e di spazi di miglioramento potremmo dire, soprattutto dal punto di vista del rispetto della libertà eh, delle libertà fondamentali e del rapporto tra il cittadino e lo Stato, però eh, per la sua diversità, e finisco davvero su questo punto, per la sua diversità eh, di struttura politica e ideologica, ci consente appunto di eh, mantenere viva la speranza che eh, eh, anche noi possiamo aspirare ad una società diversa da quella che abbiamo intorno, perché a mio, avvio, a mio avviso quella che abbiamo intorno, così com'è, non va bene. Se ho ben colto, quindi l'ambasciatore ci ha introdotto ai diversi livelli della competizione, ha menzionato quello economico, ha proseguito con quello militare, e ha terminato con l'aspetto culturale, oggi si direbbe anche del soft power, un po' della competizione, dei valori che quindi eh, stati, nazioni e civiltà diverse mettono in campo. e Questo proprio dà il là perfettamente al, all'intervento del, del professor Cardini. Sì, bene, allora, ehm, siccome io tendo a debordare ed è un bruttissimo vizio, quanto tempo ho? le direi che mh, la stessa decina di minuti che hanno avuto sì. gli altri due interlocutori sì, scusate non, non ho paura che il mio discorso venga troncato al contrario ho paura che il mio discorso venga impostato in una maniera che poi è impossibile contenerlo i dieci minuti quindi cercherò di essere più laconico possibile perché insomma un discorso, il discorso che io debbo fare a questo punto, naturalmente come sempre succede ed è un pregio, non è un difetto dei dibattiti, quando si parla dopo qualcun altro a meno di non essere intellettualmente disonesti oppure di non essere persone che hanno scarsi strumenti dialettici io ne ho scarsi ma forse non scarsissimi beh insomma se non si è disonesti o scarsi argomenti quello che si è ascoltato immediatamente ci obbliga a correggere il tiro anche perché in qualche modo bisogna rispondere, replicare non dico essere accordo o in disaccordo e poi non è questo il problema di stasera ma eh, bisogna cercare di stare, di essere un po' a fuoco rispetto a quello che anche gli altri hanno detto il che mi resta piuttosto sem semplice fra l'altro dopo, eh, dopo gli interventi che ho ascoltato Beh, il problema è mm, eh, affrontabile dal punto di vista storico intanto cercando di liberarsi da, alcune, da alcuni pregiudizi che non sono propri dei presenti eh ma sono pregiudizi che in qualche modo ci circondano. Intanto il pregiudizio oriente e occidente, premesso che insomma tradirei il mio mestiere e anche le mie profonde convinzioni se sostenessi che sono parametri assolutamente teorici o che non significano nulla o che sono del tutto superati, premesso tutto questo bisogna osservare una cosa che ormai... Quello che poteva essere il divario tra Oriente e Occidente negli ultimi dieci anni era diventato fondamentalmente un divario di carattere politico, economico, tecnologico. Tutto questo era mh, ulteriormente rafforzato da un fatto quando noi parliamo di Oriente e Occidente per forza di cosa ci mettiamo in una posizione di natura spaziale. Rispetto, rispetto al mondo, rispetto al globo, rispetto a questa specie di palla nel quale eh, siamo obbligati a vivere anche se usciamo, cerchiamo di uscire disperatamente ma poi in fondo ci siamo affezionati. E ecco, in realtà un problema plurisecolare, millenario, il problema dei grandi imperi ma anche il problema delle piccole formazioni politiche, eccetera, era sempre un problema di tipo spaziale problema di comunicazione per esempio problema di spostamenti problema di, anche di conoscenza del territorio ora questi problemi sono largamente superati naturalmente non in maniera omogenea eh, Insomma, ormai siamo qualche cosa di più di 7 miliardi eh, di persone al mondo eccetera e eh, abbiamo una problema grave che ci dovrebbe preoccupare più di quanto mi sembra ci preoccupi e uno, uno dei molti fra l'altro ma uno dei principali è che i 7 miliardi di persone che occupano il globo non sono non solo non sono equamente distribuiti sul territorio ma non sono socialmente organizzati in un modo rassicurante non faccio questioni di giustizia obiettiva o roba del genere faccio semplicemente questioni semmai di sicurezza di stabilità collettiva un mondo nel quale le differenze socio-economiche anziché accorciarsi come si sperava o come si auspicava spero in buona fede almeno fino a qualche decennio fa e come molte anime belle, tra le quali anche la mia forse, cercano disperatamente di restare attaccati all'idea che stiamo marciando verso, un momento, verso una fase di maggiore equità e parlo di equità, non parlo di giustizia o di ingiustizia o di sperequazioni o cose di questo genere. Noi pensavamo che il progresso sociale, il progresso economico, il progresso tecnologico, ebbene sì, cattolici o magari socialisti che fossimo, anche liberali, anche il progresso etico ci, avre ci avrebbe permesso di sentirsi nel tempo sempre più solidali. Sempre più solidali anche perché sempre più, più vicini dal punto di vista anche delle condizioni socio-economiche e bene, non è successo, non è accaduto questo. Il mondo attuale è un mondo nel quale la ricchezza si sta concentrando, il che vuol dire che masse sempre più grosse, e più importanti di ricchezze finiscono in un numero sempre più ristretto di mani. Lobbistiche, societarie, quello che volete, insomma. Mentre d'altra parte sta disperatamente, inguaribilmente, almeno nei tempi lunghi, brevi e corti e brevi, direi che è inguaribilmente, ehm, aumentando e eh, approfondendosi il fenomeno dell'assottigliamento dei cosiddetti ceti medi. Si sperava per esempio decenni fa, mi ricordo certe, certe dichiarazioni de, del non mai troppo compianto Mattei al riguardo, si sperava che in breve tempo eh, in Africa si sarebbe creato per esempio un ceto medio, ceto medio che sarebbe stato un po' il motore di una situazione che si stava evolvendo in modo sempre più, come si diceva allora, l'aggettivo è velenoso, ma lo uso lo stesso, occidentale, cioè caratterizzato da una sempre maggiore disponibilità di beni individuali e da una sempre maggiore disponibilità di beni mm, morali, primo fra tutti la libertà. Ecco, questo non è avvenuto. Noi eh, siamo in presenza di un concertamento della ricchezza assottigliamento dei ceti medi, proletarizzazione dei ceti più fragili. È un fenomeno forse mondiale, ma credo che in qualche società, e, e mi dispiace, ma sono costretto a citare la Cina, che in generale si cita per <coughs> sottolineare la mancanza, di la mancanza o la forte limitazione di libertà individuale giunta in qualche caso spinta fino alla violazione di diritti umani, eccetera, eccetera, ma dove, d'altra parte, il livello di convivenza fra ceti sociali diversi, non voglio usare il termine che ormai non va più troppo di moda, di classi, eh, si sta mh, riducendo con un vantaggio, credo, solidale, reciproco di tutti i componenti del corpo sociale eh, di quel paese, perché in realtà anche l'annosa e secolare eh, inferiorità del mondo delle campagne, eccetera, rispetto al mondo delle città, tra l'altro paradossale in un paese come la Cina di millenaria cultura, dove se c'è una cosa rispetto alla quale il mondo cinese è molto diverso rispetto al mondo occidentale, ma anche rispetto al mondo musulmano, che non a caso l'Islam è l'occidente dell'Oriente, per così dire, è la differenza fra città e campagna. Nella cultura cinese la differenza fra città e campagna, basta guardare gli ideogrammi corrispondenti, non è così pronunziata come invece nel mondo occidentale. Non esiste per esempio il concetto di mm, intramurario o extramurario come concetto di, che comporta una diversità di diritti o di doveri politici e giuridici. E questo è molto importante. Noi siamo, oggi, stiamo vivendo con, con varie controindicazioni, fra cui quella direi macroscopica della società cinese. Stiamo vivendo un mondo in, cui, in un mondo in cui le differenze socio-economiche stanno, e culturali si stanno sempre più ampliando. E in cui, fra l'altro, a livelli di ceti dirigenti, noi assistiamo a un fenomeno che ci mostra come il vecchio Marx, ormai è diventata quasi una parolaccia, Pronunciare quel cognome, il cognome quando, a meno che non si tratti naturalmente dei fratelli Marx, nel caso si può parlare liberamente, il vecchio Marx, eh, che è stato per generazioni definito progressivamente, o implicitamente definito perché restava una certa venerazione per l'icona, un cattivo profeta tutto sommato, si è invece rivelato, oimè un profeta dalla vista lunga, quando il vecchio Marx eh, al tempo della, della comune di Parigi eh, diceva che la politica stava diventando sempre di più, la, la classe politica stava diventando sempre di più un comitato d'affari rispetto ai grandi manovratori dell'economia, e dell'economia uh, dell e, e della finanza e la finanza era già importante e le borse al tempo di Marx erano già, erano già attivissime da più di un secolo beh in fondo uh, ci è parso per molto tempo un cattivo profeta eh, era un cattivo profeta dei suoi tempi Francesco Giuseppe non era comitato d'affari di nessuno Napoleone III lo era in, un, cioè, in una certa misura la regina vittoria lo era ma da un certo punto di vista lo zarlo era forse prodomo suo ma non prodomo, prodomo aliorum e mentre viceversa oggi noi assistiamo a una classe a un ceto politico a questo fenomeno che è un pochino mondiale bisogna dire di caduta verticale In qualche caso come quello italiano è una caduta a picco altrove è una caduta un pochino meno rovinosa ma di caduta caduta addirittura di qualità del ceto politico rispetto evidentemente ad altri ceti, ad altri ambienti, ad altre situazioni, in altri termini, noi siamo diretti in questo momento, politicamente parlando, la democrazia, come, sì come noi la conosciamo, eh, la democrazia all'occidentale non voglio nemmeno dire liberista prima, perché ho un, certo, un certo rispetto anche per certi termini e per i contenuti di certi termini. La democrazia all'occidentale è diventata un'anti-oligarchia, un'oligarchia dei meno, che che ne dica il Cavalier Berlusconi, un'oligarchia dei meno eccellenti, un'oligarchia dei meno interessanti, un'oligarchia dei meno preparati. E tutto questo appunto perché la politica è da molto tempo una cinghia di trasmissione, in altri termini un comitato d'affari di superiori che, non, che magari non si vedono, entro un certo limite, ma che in realtà esistono. Uh, se noi vogliamo trovare in i, gli alti dirigenti del mondo che per uh, brevità, perché il tempo sta, sta, uh, sta scomparendo, chiamerò occidentali noi non dobbiamo guardare ai partiti tantomeno dobbiamo guardare ai parlamenti tantomeno ai governi dobbiamo guardare a organizzazioni. non so la tribuna periodica dei signori che si riuniscono a Davos per esempio ci dà un buon quadro di quelli che sono effettivamente i dirigenti del mondo di tutto il mondo e eh no e qui entra il discorso e cerco di chiuderlo cioè, il discorso da cui ero partito, oggi i parametri spaziali servono molto meno. Oggi non è a Occidente chi sta a Occidente, a Oriente chi sta a Oriente. È, diciamo così, a Occidente perché è il prodotto della cultura occidentale che ha in mano le leve economiche, finanziarie, tecnologiche e quindi anche culturali anche il concetto di cultura sta cambiando rispetto agli altri c'è un occidente diffuso per cui il principe Salman che, che ne dica e che che ne pensi mio amico Renzi può essere una brava o una pessima persona ma certamente di orientale il principe Salman ha due cose la barba e il che fiè perché per il resto è un perfetto e magari alcuni aspetti della sua vita personale, del suo modo di pensare, eccetera, eccetera ma per il resto è un perfetto occidentale, come era un perfetto occidentale l'ingegner Bin Laden eh, di alcuni anni or sono eh, ben provvisto di lauree prese in Occidente e quale, i quali pensano e lavorano eh, in un modo molto analogo al nostro di modo di pensare e di lavorare questo trend è un trend modificabile in qualche modo e qui dovremmo se avessi tempo invaderei lo spazio già utilizzato invece meglio di quanto io non avrei saputo fare da altri colleghi e dovrei dire beh insomma il rivediamo un po certi parametri certo lo so benissimo che agli stati uniti questo non fa piacere obiettivamente, quindi anche alcuni politici europei e eh, anche italiani che in un modo o nell'altro si sentono molto legati agli Stati Uniti tendono a sottolineare che se noi siamo europei siamo automaticamente anche atlantisti, cioè siamo collegati a una certa politica che è principalmente militare, che ci tiene dalla parte degli Stati Uniti. Beh, questo però, questo elemento io tenderei a cercare di a sperare almeno che sia rivisto dalla, anche dalla volontà dei popoli in fondo in fondo noi europei in questo momento stiamo osservando come sia mancante fra due fra le due parti che sono tornate ad allontanarsi come al tempo della prima guerra fredda come sia mancante una cerniera come sia mancante un, un elemento che possa servire in qualche modo da, rie, da riequilibratore. E come questa funzione sarebbe egregiamente svolta forse da un'Europa che fosse veramente unita, non da un'Europa che fosse semplicemente un fantasma, eh, un, un gigante economico e finanziario, ma poco, molto più di un, poco meno di un fantasma dal punto di vista politico o di un dato di un fatto inesistente dal punto di vista politico e militare perché eh, l'elemento militare è, è necessario all'elemento diplomatico ed entrambi sono necessari alla libertà politica se non c'è questo evidentemente manca anche sostanzialmente una libertà quando io vivo come cittadino italiano in un paese nel quale so benissimo che ci sono delle basi nucleari e so benissimo che le chiavi di queste basi nucleari non sono nelle mani del mio, del mio governo e permettiamo tutti che un pochino il cittadino italiano che sia cosciente di questo si agita si preoccupa per fortuna grazie anche ai nostri mass media che non dicono mai una parola su queste cose gli italiani per il momento sono tranquilli fingono che questa che questa realtà sia irrilevante io mi auguro, voglio sperare per loro, io avendo 80 anni, spero naturalmente di avere ancora molto tempo da davanti a me, ma credo che realisticamente le cose che accadranno tra alcuni lustri, non mi e sono ottimista, non mi riguardino più. Però non vorrei che gli italiani e gli europei da qui a poco uh, o, a o a un pochino di tempo avessero qualche brusco risveglio e capissero che il mondo non è fatto soltanto di borse non è fatto soltanto di banche non è fatto soltanto di consumi ma è fatto anche di altre cose e queste cose eh, si stanno in questo momento un pochino troppo addensando sui cieli della politica mondiale quindi deus avertat credo che una considerazione di questo tipo non debba essere assente dalle nostre preoccupazioni per il futuro grazie Comunque, il professor Cardini ci ha anche ah, stradati sul, sulla diciamo, complessità della geopolitica e eh, sulla complessità poi dei rapporti di quello che chiamiamo monoliticamente Occidente, e eh, che invece insomma, si appiattisce molto sulle posizioni di uno solo dei suoi attori, cioè degli Stati Uniti. È interessante, ecco, colgo uno spunto, notare come la classe politica, quella economica e quella giornalistica fanno e ostentano professione di assoluto atlantismo. Quando invece poi si parla, come questa sera abbiamo l'opportunità di fare, con il mondo eh, intellettuale, il mondo degli studi liberi, eh, questa professione diciamo, non si trova più in modo così unanime, e monolitico, ma c'è anche una certa critica. Eh, il tempo è tiranno quindi devo eh, unire le conclusioni libere che volevo lasciarvi in realtà alla mia ultima domanda e chiedervi di metterle insieme in 6-7 eh, minuti a testa ma quindi posto che la, vis la visione del mondo oriente verso occidente dobbiamo rivederla criticamente eh, anche questa teoria dello spostamento dell'asse politico e di potere e di civiltà della storia da un polo all'altro, eh, non sarà che meriti anche lei una revisione critica? È una teoria alla quale dobbiamo, possiamo aderire o c'è dell'altro? Professor Marchetti. Grazie. Prima di tutto ringrazio anche i colleghi perché mi sembra un dibattito veramente interessante e stimolante. Um, no, io penso che il dato che, che stia emergendo in questo dibattito uh, è quello della, della, della complessità cioè non, non, non possiamo fare una valutazione monodimensionale uh, ci sono alcune dinamiche alcune tendenze che riguardano l'economia uh, che ancora molto integrata, su questo non c'è dubbio. Eh, lo sarà in futuro, questo non lo sappiamo, però è chiaro che da un lato c'è la logica, diciamo, chiamiamola della globalizzazione economica, dell'integrazione economica, che è una logica pervasiva ed è una logica che eh, tiene insieme gli Stati Uniti, l'Europa, la Cina, l'Asia l'Africa, insomma, tiene insieme sempre più tutto il mondo con le dinamiche che diceva il professor Carvini cioè dinamiche di crescente inuguaglianza su questo non c'è dubbio allo stesso tempo però anche dinamiche di riduzione crescente della povertà perché queste ci sono, se noi guardiamo poi alle tendenze in atto nella globalizzazione è vero che all'interno dei singoli paesi l'ineguaglianza sta crescendo questo è, è, è chiaro è, è osservato è, è diciamo direi palese um, allo stesso tempo però ci sono altre due dinamiche che sono molto interessanti secondo me da un lato la riduzione della povertà e qui ha giocato un ruolo molto importante la Cina perché la Cina ha fatto quello che nessun altro paese nella storia aveva fatto cioè nel giro di pochi decenni muovere, tirare via dalla povertà eh, centinaia di milioni di persone poi uno può discutere ah, ma qual è questo parametro di povertà utilizziamo il dollaro e mezzo il dollaro va bene però comunque è un risultato importante che non mette in dubbio la crescente ineguaglianza all'interno della Cina però dice che comunque eh, c'è stato un miglioramento relativo di quelli che stavano peggio e dall'altro anche una crescente, una trasformazione in qualche modo degli equilibri mondiali economici, eh, laddove per secoli c'è stata una crescente accumulazione del potere economico in Europa, negli Stati Uniti, eh, negli ultimi decenni quello che è successo è che questo eh, potere, questa accumulazione di capitale si è ridistribuita oggi non parliamo più soltanto di Europa e Stati Uniti ma parliamo di Cina, parliamo di, di, di India, parliamo di tanti altri paesi importanti asiatici e non e questo è anche un fatto importante e noi siamo vissuti in un mondo in cui per almeno un paio di secoli ma certamente si potrebbe fare una considerazione più larga L'Occidente è stato il dominatore assoluto in termini politici, in termini di conquiste, colonialismo, imperialismo, ma in larga parte anche economico, anche se fino all'inizio dell'Ottocento la Cina aveva un ruolo importante, un'economia molto importante. Ecco, la, la proiezione economica che ci danno i dati più, più affidabili è quella di uno spostamento, è quella di un'accumulazione di potere economico non più occidentali nei prossimi decenni. Ecco, questo è un mondo tutto sommato inedito, almeno inedito nell'epoca contemporanea. Ovviamente, se andiamo indietro, le cose erano diverse. Ed è un mondo pieno di interrogativi. Fondamentalmente, e semplificando un pochettino. Noi non siamo abituati a vivere in un mondo in cui noi non siamo al centro economico, politico, militare, geopolitico. Non, non siamo più abituati, gli ultimi due secoli, tre secoli non lo siamo stati. Ecco, io penso che questa sarà una sfida molto grande eh, che, che, dovremo, che dovremo affrontare. Eh, tornando al discorso che facevo, la complessità. La complessità significa capire che ci sono diverse tendenze che si intrecciano, che si influenzano l'un con l'altro, quello che sta succedendo nell'economia, che è una forte integrazione, è intreccia, che viene influenzata da quello che sta succedendo in, nella politica, da quello che sta succedendo nell'ambito più strettamente militare, eh, che, certamente non è di segno di pari segno, quello che sta succedendo in ambito militare non è certamente un, un progressivo integrazione eh, militare mondiale, questo non, non, non, non lo è, anzi l'opposto, e, e quindi è, è nel, io direi che dobbiamo cercare di per capire il mondo in cui viviamo e capire il mondo verso il quale stiamo andando, che certamente ha tratti eh, preoccupanti molto, Uh, cercare di tenere insieme queste, queste diverse tendenze eh, e cercare di capire come l'una eh, influenzi l'altra perché è vero che è chiaro che gli aspetti economici in Occidente hanno una forte eh, rilevanza a determinare e orientare eh, la classe politica, le scelte politiche però gli apparati di sicurezza sono anch'essi una componente importante che determina gli orientamenti eh, nazionali dei vari paesi eh, e tendono, devo dire, a essere molto meno influenzati dalle logiche, eh, diciamo, eh, economiche, anche se ovviamente non ne sono eh, privi. Eh, allora. Secondo me dobbiamo cercare di, di provare a tenere le tre cose insieme, eh, cercare di eh, immaginare eh, un mondo dove eh, da un lato c'è questa progressiva integrazione, non sottovalutiamo l'integrazione sociale eh, che genera tanti effetti, ma sicuramente il fatto di di conoscersi di più, di conoscersi attraverso i, i, i, i media, attraverso ovviamente internet, la tecnologia, attraverso la mobilità. Noi parliamo di un mondo che ovviamente dove non è che tutti viaggiano, ma un mondo che è incomparabile in termini di scambio, anche a livello di scambio personale tra gli individui rispetto ai mondi passati. Ecco, questi sono elementi molto importanti, eh, parlavamo delle classi dirigenti, eh, il fatto che una larga parte della, dei giovani figli della classe dirigente cinese eh, abbia studiato, continua a studiare negli Stati Uniti e in Europa, eh, questo qualche infetto ce l'avrà da qui a 15-20 anni. Allora anche la dimensione sociale, che, che però è una dimensione in un certo senso, prendetemi in termine, sono ovviamente con, con molte limitazioni, certamente più cosmopolita di quella che era qualche, qualche secolo, decennio, secolo fa, è una dimensione importante che dobbiamo tenere in considerazione. Eh, mi fermo qui per lasciare spazio agli altri, grazie. Eccoci qua, eh, grazie mille professore per la sua conclusione. Eh, giro lo spazio della conclusione all'ambasciatore Bradanini. Ehm, naturalmente in pochi minuti eh, cerchiamo di affrontare eh, un milione di cose e quindi la sintesi eh, ci obbliga a fare dei, eh, dei salti eh, anche logici, ma insomma eh, sicuramente voi colleghi eh, e anche eh, Amedeo siete in grado eh, di ehm, eh, unire. Eh, i punti mancanti da un polo all'altro eh, eh, a mio avviso eh, eh, se eh, devo fare una piccola eh, notazione eh, prima di concludere eh, eh, mi sembra che eh, i problemi che abbiamo affrontato siano di natura interna di natura internazionale di natura economica, politica di natura ideologica di natura storica e, e, e, e non eh, possiamo ben inteso arrivare eh, ad una eh, conclusione sensata con tanta carne al fuoco eh, lo abbiamo fatto guardando un po' la Cina eh, un po' all'America, un po' all'Europa e eh, eh, sia Raffaele Marchetti che il professor Cardini hanno fatto delle eh, annotazioni eh, di grande eh, rilievo Aggiungerei e farei anche una sintesi che, a mio umile avviso, i problemi, le urgenze del mondo moderno si intrecciano in questi vari livelli, ma potrei riassumerle in questo modo. Un enorme divario di ricchezza all'interno delle nazioni e tra le nazioni. Certo, eh, alcune nazioni, in particolare la Cina, hanno visto migliorare il loro benessere negli ultimi 40 anni, Deo Grazia, eh, la lotta ehm, eh, delle Nazioni Unite contro la povertà eh, sarebbe stata una sconfitta se non ci fosse stata la Cina, perché eh, eh, l'Africa, eh, il centro Sud America e ehm, ehm, Altri paesi come, come l'India, che crescono, sì, ma solo da pochi anni, hanno ancora eh, delle eh, sacche di povertà ehm, eh, molto estese. Eh, questo significa che non si è fatto certamente abbastanza. Ehm, eh, il secondo punto è ehm, il rischio di una guerra nucleare. Ehm, eh, quando ci mostrano l'orologio ehm, eh, vediamo che ehm, mancherebbero soltanto pochi secondi eh, al, ehm, eh, alla fine del mondo, perché ehm, una guerra nucleare questo significherebbe. Coloro che parlano di trappola di Tucidide eh, tra le grandi potenze, in particolare eh, ora tra ehm, eh, Cina e, e Stati Uniti, anche se il potenziale cinese è ehm, forse il 5% o giù di lì eh, rispetto a quello americano, comunque è in grado di... Ehm, reagire a dovere e eh, bastano poche bombe atomiche per far saltare il mondo. Eh, non parliamo poi se eh, dovesse succedere qualcosa tra le due grandi potenze eh, nucleari eh, che rimangono appunto la Russia da una parte e sempre gli Stati Uniti. Eh, e da questo punto di vista eh, mi sembra di capire che il pensiero critico sia molto, molto carente. Eh, come diceva Franco Cardini un momento fa, nessuno in Italia discute eh, della presenza di testate nucleari eh, americane eh, a Ghedi in provincia di Brescia e a Viano in provincia di Pordenone, è un segreto di Pulcinella, basta andare su internet, lo dicono gli stessi americani, eh, ehm, in violazione tra l'altro del trattato di non proliferazione che sia gli Stati Uniti d'America che l'Italia hanno sottoscritto, noi siamo un paese eh, non ehm, eh, militarmente nucleare, che ha sottoscritto queste limitazioni derivanti da questo trattato, che come sapete è un trattato eh, squilibrato, eh, perché eh, la maggior parte dei paesi aderenti si impegna eh, a non eh, costruire ordini nucleari. E in cambio però eh, le nazioni eh, che queste eh, armi le hanno eh, sarebbero impegnate a ridurre gli arsenali, cosa che non fanno, eh, ma eh, ehm, non si vede la ragione per cui gli americani debbano ancora tenere delle armi nucleari in Italia non c'è più l'Unione Sovietica dall'altra parte ammesso che l'Unione Sovietica avesse mai avuto l'intento di bombardare l'Europa occidentale che sarebbe stato un suicidio perché come è noto eh, insomma, le nubi nucleari si spostano eh, verso est o verso ovest liberamente eh, ehm, eppure eh, so, non, eh, il senso critico non opera e, e il dibattito politico sorvola su tutto ciò la ragione è molto semplice noi non siamo alleati degli Stati Uniti eh, siamo vassalli degli Stati Uniti e quindi non possiamo alzare la mano e ehm, eh, assumere delle ehm, eh, posizioni eh, di politica nazionale o anche di politica estera a tutela dei nostri legittimi interessi costituzionali eh, se non eh, siamo autorizzati a farlo il terzo punto è e su questo ci sarebbe molto da dire, ma insomma ehm, ehm, potete intuire quello che manca. Il terzo punto è ehm, il rispetto ehm, dell'ambiente, perché stiamo distruggendo la vita ehm, sul pianeta. E, e chi la sta distruggendo? La sta distruggendo il, ehm, eh, il ehm, eh, liberismo corporativo che determina le politiche industriali eh, dei paesi più inquinanti al mondo. Ehm, eh, questo vale anche per la Cina, la Cina è, è il paese, tra i paesi più inquinanti al mondo ma per ragioni ben evidenti perché eh, è un paese popolato da 1 miliardo e 450 milioni di abitanti ma eh, in termini pro capite eh, gli Stati Uniti sono 10 volte più inquinanti eh, della Cina. E eh, eh, eh, Come diceva eh, Clinton e prima di lui eh, Reagan The American living conditions are not, are not negotiable. Eh, possiamo discutere di tutto, ma non della riduzione dei livelli eh, di vita degli americani, anche se il sacrificio marginale sarebbe minimo. Ecco, su questi tre temi ehm, eh, reputo che ehm, eh, il ehm, eh, pensiero unico nel quale noi siamo immersi, eh, pensiero unico sia di politica estera, che è fatto di atlantismo e di subordinazione ad una Unione Europea che di Unione non ha nulla eh, quando invece l'Europa avrebbe molto da dire se fosse davvero unita oppure se eh, non potendo essere unita perché non esiste a mio avviso molto modesto avviso ma insomma siccome non esiste un popolo europeo eh, l'Europa non sarà mai unita non sarà mai federale però potrebbe essere confederale questo potrebbe essere un progetto straordinario e allora su queste basi evidentemente eh, l'Europa potrebbe tornare a contare qualcosa. Come diceva Raffaele Marchetti, l'Europa ha smesso di contare qualcosa, forse non solo con la Seconda Guerra Mondiale, già con la Prima Guerra Mondiale, cioè un conflitto autodistruttivo eh, che è, oltre ad aver ucciso milioni di eh, giovani europei ha ehm, ehm, consentito, eh, insomma eh, ha spinto l'Europa ad uscire eh, dal... Dal novero eh, delle nazioni protagoniste della storia. Eh, ancora di più, ben inteso, con ehm, eh, il secondo atto del conflitto eh, intraeuropeo, che è stata la seconda guerra mondiale. Ora, ehm, ehm, quindi, ehm, ehm, eh, uscire da questa, ehm, da questa trappola, eh, diciamo ehm, ehm, esegetica, che è appunto l'atlantismo da una parte. Eh, che ehm, eh, abbiamo pagato in 75 anni di subordinazione forse possiamo chiederci se non dobbiamo possiamo recuperare la nostra indipendenza guardate che l'indipendenza che qualcuno chiama sovranità costituzionale c'è scritto nella nostra carta ehm, fondamentale altri invece eh, coloro che vogliono denigrare il pensiero libero chiamano sovranismo ma non ha nulla a che vedere del, con il sovranismo il sovranismo se per sovranismo si intende nazionalismo è lungi da questo pensiero, perché il nazionalismo significa che gli interessi di una nazione devono prevalere su quelli di un'altra nazione. Non si, vede, non si vede per quale ragione. Abbiamo già pagato, come si direbbe, ehm, nel eh, secolo scorso. Ma eh, l'indipendenza, la sovranità nazionale, è il fondamento del successo ehm, ehm, della Cina, ad esempio. Eh, la Cina si dice eh, è diventata ricca con eh, la svolta di Deng, ma in realtà la svolta di Deng eh, aveva avuto prima eh, eh, la politica, che certamente è criticabile per molte altre ragioni eh, che non sto a dire, ma che eh, eh, dal punto di vista del fondamento, della nazione cinese è stata impostata da Mao Zedong e questo fondamento era appunto la sovranità l'indipendenza nazionale nessuno più deve eh, dire alla Cina cosa deve fare dopo il secolo dell'umiliazione ecco credo che noi europei e l'Italia in particolare stia attraversando ehm, eh, il secolo dell'umiliazione eh, dal punto di vista politico nei riguardi eh, dell'America dal punto di vista economico eh, e monetario nei confronti di una falsa nazione o una falsa prospettiva di Europa Unita che invece, e finirei su queste note tragiche ma insomma il mio ottimismo resta però dietro le quinte che se non trova una via d'uscita sarà la fonte di una rinascita di questi nazionalismi contro cui eh si sono battuti i nostri padri e i nostri nonni e che ha lasciato sul campo di battaglia milioni di morti. Grazie, ambasciatore. Quindi, eh, nubi dense e, e cupe non tanto all'orizzonte, ma eh, già, già sopra di noi, e un discorso, peraltro, ricco di. Di metafore, di metafore storiche. Eh, professor Cardini, mh, anche a lei qualche eh, parola, qualche minuto per conclusione, eh, riagganciandosi appunto al tema del, di questo pendolo tra le potenze mondiali. No, io mh, preferirei addirittura fermarsi qua, non credo che quello che potrò dire nei prossimi minuti sia così importante ma eh, quello che c'era da dire mi pare sia stato ampiamente detto anzi anche in maniera soft ma con un coraggio e con una chiarezza che io Amerei di riscontrare nei grandi media e non è detto che questo in futuro non succeda perché un linguaggio di questo genere io non solo non lo sento nei telegiornali o nelle varie, o nelle varie manifestazioni eh, della cosiddetta grande politica d'apparato, non so, ecco, mi dispiace che in porta a porta il dottor Vespa, che è persona senza dubbio di, di, di, di ampi orizzonti, non abbia mai fatto un porta a porta, adesso io, sulla crisi petrolifera nel vicino oriente, oppure non abbia mai fatto un porta a porta sulla politica della Nato. Che ci riguarda da vicino eccetera certo durante questo porta a porta avremmo dovuto dire magari con tutti gli eufemismi del caso alcune cose che ha detto molto gentilmente ma anche molto in chiaro un ambasciatore quando si, quando si parla di paesi non alleati ma vassalli si usa parole che in realtà sono pietre e si usa parole che sono pietre perché la situazione è di questo genere però se l'utilizzazione dei mass media può portare di solito porta a una massificazione dei, del pensiero nella direzione del pensiero unico per evidenti motivi però certe cose sono estremamente labili sono estremamente fragili e del resto è il domani storico che come tale è fragile è fragile rispetto alle prospettive che noi ne abbiamo nella, verso gli anni 80 del 700 tutte le cose erano chiare i grandi problemi erano quelli se il regno di Prussia si sarebbe più o meno trovato d'accordo con l'impero d'Asia, o con l'impero di, di, di Russia nello stabilire finalmente una frontiera eh, sicura sulla linea caucaso-urali per intendersi se Francia e Inghilterra si fossero trovati d'accordo ma la Francia aveva perso eh, la corsa coloniale, la corsa imperiale, gli oceani ma in fondo aveva mantenuto alcune cose via discorrendo e poi successe che qualcuno in Francia si mise a parlare del bilancio e del fatto che la corte costava troppo, che Maria Antonietta spendeva troppo per certe futilità, poi non era nemmeno vero fra l'altro e... Da questa mh, discussione un pochino, un pochino banale, un po' da sottoscala di Palazzo, da sottoscala di Versailles, ne è venuto fuori che il mondo è cambiato, ed è cambiato profondamente, ed è cambiato anche nei suoi criteri di conduzione di fondo, perché la rivoluzione francese non è uno scherzo, insomma l'avere messo insieme a parte il bell'ideale della fratellanza che però era sempre messo, messo avanti e poi lasciato da parte l'aver messo insieme la libertà e l'uguaglianza cioè due principi, tutti e due bellissimi tutti e due sacrosanti che hanno però il brutto difetto uno solo ma, ma è incurabile di andare se abbandonati in direzioni opposte perché un troppo di libertà uccide l'uguaglianza un troppo di uguaglianza uccide la libertà e questo è stato il grande problema è stato il grande problema dei sistemi liberisti dell'ottocento è stato il grande problema dopo il quale dal 1918 in poi si è cercato una terapia nuova perché in fondo con tutto il male che se ne può dire i totalitarismi ci hanno dato anche questo tipo di insegnamento. In fondo i totalitarismi nascono dal, dal fallimento del liberismo classico e siccome il liberismo classico ha fallito sul piano sociale, economico, tutto quello che si vuole, ma ha vinto sul piano militare, noi ci siamo trovati in questa, in questa contraddizione in termini che fa sì che oggi un paese che è per certi versi disperatamente in crisi eh, basta andare in America e smetterla di pensare che l'America sia il West Coast e l'East Coast e attraversare la Deep America e trovarsi in un paese da quinto mondo dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista della barbarie dei rapporti interpersonali, dal punto di vista della cultura, per capire che c'è qualche cosa che non va, perché questo stesso paese poi è militarmente un gigante enorme che da solo potrebbe fronteggiare tutto il resto del mondo messo insieme. Quando ci si trova davanti a queste contraddizioni eh, bisogna si è portati a pensare che quel buffo, quel buffo gesuita argentino che per caso è diventato papa, mh, tutto sommato qualche ragione ce l'abbia quando sostiene che bisogna, che bisogna rovesciarlo come un calzino questo mondo, quando sostiene noi quando parliamo facciamo finta che l'America Latina e l'Africa non esistano mai e invece per dirci se esistono. così come al contrario quando parliamo di cose italiane ci sembra enorme il problema dei migranti degli immigrati spesso eh, eh, spesso fuori legge lo sappiamo benissimo che è un grosso problema anche perché si, tras eh, si trasferisce poi in termini di sfruttamento in termini di condizioni disumane eccetera ma ci sfugge il problema degli emigrati italiani. Il nostro grande problema nazionale è questa emorragia di italiani che sarebbero tra i migliori, la miglior, mi dispiace parlare così di umani ma la, la miglior qualità umana che noi abbiamo. Sono giovani, sono prolifici, sono ben istruiti, e se ne vanno: vanno all'estero a cercare, a cercare uno sbocco, perché noi non siamo in grado di dargli quel minimo sbocco che è un posto di lavoro. E questi sono problemi enormi eh, che bisogna cercare di affrontare ma che, an, rispetto ai quali siamo ancora um, non attrezzati, forse perché i nostri mass media sono un po' troppo addomesticati e non ne parlano ancora abbastanza e le carriere politiche sono collegate al silenzio e all'omertà su certi problemi e invece al cicaleccio eccessivo su altri problemi che sarebbero meno importanti. Quindi eh, ben vengano occasioni come queste durante le quali si può magari cercare di parlare liberamente una musica diversa quando si comincia a dire sì, non ci arriveremo mai alla federazione degli stati europei spinelli il venerato e venerabile Spinelli aveva torto, e però una soluzione alla Svizzera, una soluzione confederale che salvasse le diversità che esistono in questo grande eh, arcipelago di diversità, come dice Cacciari, che è l'Europa. È vero, una soluzione confederale forse sarebbe possibile, e una soluzione confederale sposterebbe di molto anche il problema dell'equilibrio. Delle grandi potenze, perché l'Europa è una grande potenza, è una straordinaria potenza. Lo è anche dal punto di vista storico e culturale che non è da, che non è da poco. Io qualche volta quando, quando lavoro, do, quando parlo dall'idea di disprezzare il mio mestiere di non pensare agli aspetti culturali, no, no, e invece penso che siano effettivamente essi stessi primari, come quelli religiosi che noi non abbiamo giustamente preso in considerazione oggi perché parlavamo di altre cose eh, ma quando, quando si comincia a dire che noi abbiamo prodotto una situazione in cui non un parroco di campagna ma un pontefice tira fuori un documento come l'ha dato sì che tutti hanno, che qualcuno ha, ha pensato beh, è un documento ecologico che parla delle povere po foche monache no no è un documento esplosivo se, se lo si legge con le note si trova denunziati uno per uno i grandi criminali economici e finanziari del mondo di oggi. E questo non è poco, insomma, non è qualcosa che si dica in un, in un giornaletto di qualche estremista o di qualche gruppo sociale. E' qualcosa che viene fuori da, da una delle grandi potenze del mondo che è appunto il centro della Chiesa Cattolica. E queste cose potrebbero cambiare il mondo, prima o poi, in un certo modo. E come al solito, noi non siamo, eh, non siamo in grado di prevedere il futuro. La storia, fra l'altro, eh, ormai ce ne siamo resi conto e non facciamo più le profezie... Fatte dalle, dagli storici che le sbagliano regolarmente, la storia non, eh, non ci dice mai nulla sul futuro, perché al momento opportuno arriva la peste nera, arrivano i mongoli, arriva il covid-19, arrivano altre cose che cambiano le nostre prospettive, e anche su questo bisogna cercare di essere preparati, il che è una contraddizione in termini, è un ossimoro, però è un ossimoro che va giudicato nell'ambito dei possibili del futuro. Grazie. Mi sentite? Sì. Scusate, ci sono alcuni eh, problemi di linea, eh, alcuni, eh, alcuni problemi tecnici. Eh, ringrazio anche il professor Cardini con l'ultima eh, con conclusione eh, penso che il professor Marchetti abbia nel frattempo dovuto lasciarci alle 18.30 eh, doveva eh, staccare ma eh, perché ha un altro impegno un'altra conferenza eh, intanto ci ha lasciati anche eh, ormai la luce naturale eh, ringrazio tutti gli interlocutori volevo mh, fare anch'io eh, un saluto appunto Menzionando, eh, menzionando il Papa, che ha, attualmente l'attuale pontefice ha, ha molte care eh, queste tematiche e soprattutto non le manda a dire. Ecco, il paradosso è un po' questo, colgo questo stimolo. Abbiamo un mondo accademico, abbiamo un mondo di intellettuali, con il quale questa sera abbiamo avuto l'opportunità di, eh, di confrontarci tutti. Abbiamo eh, un, un romano pontefice eh, molto a questa dimensione e poi abbiamo questo mh, mi sento veramente di dirlo un panorama mediatico diciamo, si usa il termine inglese mainstream assolutamente assolutamente appiattito su alcune semplificazioni e su alcuni schemi e forse è triste dirlo anche su alcuni interessi eh, abbiamo dato questa sera il nostro eh, mattina, poi per chi ci vedrà il nostro contributo, secondo me, eh, estremamente valido, interessante e non conformista di stimoli e di riflessioni. Io ringrazio eh, appunto in primis il professor Marchetti che ci ha dovuto salutare, eh, l'ambasciatore Bradanini e il professor Cardini per il tempo che ci hanno dedicato. Eh, ringrazio il progetto L'Alternativa nella storia e eh, i think tank che l'hanno organizzato. E ovviamente eh, ringrazio il pubblico che vorrà seguirlo, eh, vorrà diffondere questo contenuto e eh, vorrà eh, commentarlo. Io sono a Medio Maddaluno e auguro a tutti un'ottima serata e ancora grazie. Grazie, grazie a voi tutti. Arrivederci. Arrivederci, Arrivederci Matteo.